Il regolamento serve per eh, sempre in un'ottica di trasparenza e di accountability, come si direbbe, cioè eh, mettere una, un allegato al rendiconto di gestione della lista dei progetti del bilancio partecipativo quindi in una fase consuntiva, quindi tutto il processo partecipativo che c'è stato nell'anno corrente eh, nel rendiconto noi abbiamo una sintesi di quello che sono stati appunto tutti, tutti i progetti e quindi anche una sintesi di, degli importi destinati al bilancio partecipativo e anche i progetti eh, che sono stati scelti dai cittadini, quindi questo significa che abbiamo poi eh, nel tempo degli indicatori, dei dati che ci possono servire per capire anche in che modo i cittadini hanno eh, selezionato alcuni progetti piuttosto che altro, eh, capire anche quant'è l'importo de, del, um, destinato al bilancio partecipativo e soprattutto capire anche quanto eh, eh, diciamo, la partecipazione dei cittadini è eh, in crescita nel tempo, perché l'obiettivo, come ha detto il Presidente Sturni, è proprio quello di favorire la partecipazione dei cittadini alla scelta diciamo, della eh, gestione eh, della propria città. Quindi, decidere per che cosa si vuole eh, intervenire sul territorio in termini di spesa, e quindi sia in un'ottica di investimenti ma anche di spesa corrente, quindi questo è molto importante secondo me che noi avremo un allegato, quindi avremo un rendiconto questa parte che ci permette di capire come si sta evolvendo e quindi anche eventualmente correggere eventuali situazioni che non, sono, diciamo, non, non vanno nella direzione che ci aspettavamo. Quindi questo è giusto l'apporto che ho voluto dare come eh, diciamo, esperta di, di rendiconto di gestione nella Commissione del Bilancio che ci occupiamo di questi temi. È un, un qualcosa che abbiamo fatto anche nel regolamento sponsorizzazioni perché deve restare traccia. Diciamo del lavoro che viene fatto dall'amministrazione capitolina. Grazie.